Ciao a tutti ragazzi, io siamo Dynamitex E Marco 007 Siamo guardando su Undertale cosa. Nella scorsa parte uh, roba, abbiamo sconfitto Toriel Tra virgolette sconfitto uh, Iscrivetevi e rispondete al sondaggio Bene, è una canna da pesca Attaccata al pavimento La U si? Sì. Tutto ciò che è attaccato Alla, alla canna da pesca è una È una foto di un mostro Strano Chiamami, ecco il mio numero. Dici di non chiamarlo. Perché? Perché no. Io lo voglio chiamare. Non puoi. Ah ah. Cosa fai? Non rispondo a nessuno. Come pick up. Non, non mm. ti vuole più. Me ne apri quella cassa. Ah già. <ride> che fai? Use the bots. Yes, perché ha uh, Bene, questa è l'equivalente di un under chest in Minecraft. Uh, non ora però. Quindi stavo parlando di... No, troppo quindi bassa. Come, quindi come stavo parlando riguardo no, Undyne? No, quindi uh. come stavo parlando... Ma se l'ho fatta uguale l'altra allora, volta, non è... Hai rotto le, le scatole lo stesso, lascia Beh, stare, e questa la voce che posso fare, punto. Chi sarà questo Undyne? Questo? Grazie per aver spoilerato il di questo personaggio. Ho uscito 8 anni fa, giù. 5, esattamente 5. Sanso oh mio Dio, è quello... Un umano! No. Sembra così familiare! A cosa? Alla lampada magari. Eh, sì. sì, penso sembri familiare. Perché è una pietra. Oh! Ah, ecco perché. Sì. Ehi, cosa c'è in fronte Dav a quella pietra? Dav davanti, si traduce Oh mio dio! È un umano? Sì. <ride> A caso, oh mi mio dio, risponde, risponde al suo. Oh mio dio, Sans, finalmente ce l'ho fatta. <ride> no, ma sono un andai Andain sarà farò. Sarò. Sarò così, popolare, popolare, popolare. Umano, tu non, non passerai. Quest'area. Quest Io, il grande papyrus, ti fermerò. Ti catturerò. Verrai. Eh, trasportato. Vabbè. Alla capitale. Poi. poi.. Non lo so che cosa dire dopo. Non In ogni caso. Continua soltanto se. se puoi. Sì, <ride> sì. Beh. È andata bene. Quel tema si <ride> chiamava <ride> Non Non, non, non so. addolcirlo No <ride> No, veramente sweat vuol dire Ah, sudore. sweat no, no, no, non ti preoccupare, tipo Terrò un occhio per te Terrò un ti, sì, terrò occhio Sì, non ti preoccupare Hai socket ovviamente perché non ha gli occhi Ma soltanto le cavità degli occhi Allora, che cos'è? Ok, Snow ora drink. dobbiamo aspettare un turno Quindi dobbiamo fare così Ah, ah Bene, I, i, le, battute, le battute sul ghiaccio sono no problem. Eh, oh no, ho sbagliato! Oh no, ho sbagliato. Vabbè, ce ne sono altri, ma Quanti grandi. Ora dobbiamo ridere alla sua battuta. Ah, ah, dove Ok, ridi la battuta alla di Snowdrake. Vedi? Risate, papà aveva orto ora devi cliccare là dentro la cabinetta ok si sì. sì. un... un po di narrazione in questo cartone in, in questa cosa di cartone osserva la, la ben creata stazione centri non so cos'è chi potrebbe averla costruita così ti chiedi scommetto che sia qualche famoso Guardia reale Nota Non ha ancora una guardia reale Molto famosa Clicca lì Si è mosso qualcosa? Era la mia immaginazione No Posso vedere soltanto cose che si muovono Se qualcosa si stava muovendo Per esempio un umano Farò in modo che nemmeno si muova mai più Doggo The uh, quello che dobbiamo fare è Ok Non muoversi Dobbiamo petarlo, Aspetta Ok no Dobbiamo Sperarlo per ora non non E fa così E noi okay. non ci dobbiamo muovere Perché Piccola gli attacchi celesti Sì Gli attacchi celesti Dei mostri Dovete ignorarli Stare fermi Quelli bianchi ovviamente Tutti si va E ora dobbiamo fare pet Cosa? Sono stato accarezzato! Accarezza, accarezza, accarezza, accarezza, accarezza, accarezza! Pet, ultimate! Doggo has been pet! Spara! Qual qualcosa... Qualcosa mi ha accarezzato! Qual qualcosa... Che non si sta muovendo! Come fai a... Ho bisogno di qualche... Stuzzichino per cani! Per questo! Stuzzichini per cani! qualcuno ha fumato degli stizzini per cane <ride> è un po' stressato eh, mi, domando, mi domando chi è Ehi, c'è qualcosa di importante da ricordare mio fratello ha un attacco mo molto speciale così speciale che c'aveva pure il doggo di prima se vedi un attacco blu non ti muovere e non ti ferirà ecco una, un modo facile per tenerlo a mente immagina un segno di stop se vedi uno sto un segno di stop uh, ti fermi, giusto? I segni di stop sono rossi. Ora immagina uno segno di stop blu invece. Semplice, vero? Quando, quando combatti ricorda... <ride> ricordati di. Cioè, pensa ai segni di stop blu scritto in giallo. Con funzione 19. Dove stai andando? Qui. Ok, devi uccidere lo, lo snowman. Hello, I'm Snow. Ciao, sono Pazzo di Neve. Voglio vedere il mondo, ma non posso muovermi. Quindi potresti essere così gentile per piacere. Un viaggiatore. Eh sì. Prendi un pezzo di me e portalo lontano. lontano. Sì. Yeah. Grazie, good luck. Ok, ora prendi altri. altri. tutti i suoi pezzi. E così puoi usarli pure per curarti. Come lo sto facendo? Va, uh, con io. Intendo il pezzo di me che ti ho dato. Cioè come sto, non come lo sto facendo. Leggi quel cartello. Il ghiaccio scivoloso. Nord, ghiaccio. Sud, ghiaccio. Ovest, ghiaccio. Est. Snowdin. E ghiaccio. Vabbè, a Snowdin c'è il ghiaccio e noi andiamo ad est. Da Snowdin. Uh, aspetta. Davvero duro, quell'umano. Conosco quella persona? Non conosci... Chi conosci? Cosa? <ride> Ovviamente conosco chi sono. Chi conosco? Vabbè. Intendo sapere se tu conosci... Io conosco chi... chi conosco... come... come conosco... Chi, tanto chi quanto... Conosco... tanto quanto io conosco... io conosco... chi io ero. No, chi conosco. Chi conosco. Capisci? Sai? Oh no! Parlando del diavolo... In ordine... Cioè, per fermarti... Mio fratello e io abbiamo creato dei puzzle! Penso che troverai questo... Battuta. Ah no. Ah sì, invece. Piuttosto Basta scioccante. Abbastanza scioccante. Per te, vedi? Questo è invisibile. Ah, è un invisibile... Un labirinto invisibile! Di e elettricità. E quando tocchi i muri di questo labirinto Questa questa sfera uh, ti darà un.. una scossa Certi Vabbè Sembra divertente Perché il, um, il numero di, di divertimento Vabbè la, la quantità di divertimento che avrai probabilmente è abbastanza piccola credo <ride> Ok puoi andare avanti adesso Oh, mi divertirò tanto, <ride> ah. perché l'orb ce l'aveva lui, Sans, che cosa ha fatto? Penso che l'umano debba tenerlo, eh, la sfera. Oh, ok, <ride> mi piace che lascia le impronte soltanto per farci vedere cosa dobbiamo fare. Mantieni di questo per piacere, <ride> e poi non le fa più, perché non ci servono più un <ride> test. Ok, provo adesso andare intorno alla vinto Non penso, non lo penso. che si elettrifica. Incredibile! Tu, lumaca scivolosa. L'hai risolto così facilmente. Troppo facilmente. Comunque, il prossimo puzzle non sarà così facile. È, è creato da mio fratello. Cioè, non creato. È, è progettato da mio fratello. Sans! Sarai sicuramente confuso, conf conf tipo Confuso. scioccato, qualcosa del di... genere. Vai. Lo so. I know, lo so che lo sono. Niente. Cammina al contrario. <ride> parliamo con Sans, No, se ne è <ride> andato. <ride> Sans San si è già attento. Oh, vai. vai so. Non capisco perché non vendo. È il tempo perfetto per qualcosa di freddo. Certo. Oh, un cliente. Ciao vorresti comprare un po' di nice cream Un po' di buon gelato Vabbè avete capito la battuta E lo stuzzichino gelato che riscalda il tuo cuore Sì Ah yeah. ah sei pieno vediamo hai qualche cosa da buttare Sì il toy knife Perché non butti il toy knife non ti serve Beh butto le cose più inutili tipo potrei buttare anche la bandage dov'è? No, ti serve? E anche il tuo knife in effetti perché ho qualcosa di meglio già. Ma nemmeno ti servono tanto armi. Lo so però va bene. Bene, fai questo puzzle. Cioè, non puzzle. C'è cioè, sans da <ride> sopra. Questo puzzle è un po' stupido. Ah ah, devi farlo invece. Ah, troppo tardi, lento. L non, io questo non l'ho mai fatto, non l'ho mai completato. Mi sa solo una volta. Sì, ora è tipo piccolissima, non, non capisco ancora come faccia a desistere. Ah, eccola. Okay, eh, io, provo, io provo a completarlo. Tagliamo finché non lo completa Marco. Devi solo dargli una spinta, poi il resto farlo farà lui. No, non attaccarti troppo. Corri, corri, corri. Ah. è durata un casino di più l'altra volta. Yes. Ecco. Verde. Il tuo, la tua cura per la palla ti ha, mm. ti ha condotto a una deliziosa vittoria. Ti ha dato un soldo. Um, yes. Queste cose sono un attimo. Che cos'è questo? Ok, um, queste cose sono importanti, solo che uh, per Vai, farlo dobbiamo. No, uh, per, per scoprirle dobbiamo fare altra roba e poi ve lo spiego dopo. Se proprio Sans, che vuoi? Stavo pensando di vendere qualche, qualche sì, cosa da mangiare. Anch'io anch poi un po' di neve fritta. Sono 5G. Si, sì, perché no? No, non ce l'abbiamo! Hai ragione, è troppo basso <ride> Smell Dungeon um, Ah, Snow Smell vediamo. Snowman White Rating Può diventare giallo Che mi cagliere Poi Unsuspicious Smell Buffy okay, Che è? Che no, uh, Mi sa che questi sono i codici di odore um, Ah, ok Green smell poi una Green Green red <ride> Green rosso però E devi distruggerli ad ogni posto. costo Bene, porta l'altra mm. palla di neve Questa così. non si muove Sembra una palla di neve Anzi, è uno snog De quedro Veramente un ottagono però vabbè. Umano, spero che tu sia pronto per Sans, dov'è il puzzle? E' laggiù, sul so, pavimento. Oh. oh, fidati di me, non c'è nessun modo di sorpassarlo, di superarlo. Di ignorarlo, Marco. <ride> uh, Monster, Monster Kids Forza. E' è un... È un e hey, i bambini che... potete aiutarmi a risolvere questo puzzle. <ride> I see. Uh, vabbè questo è un, eh, tipo un puzzle per i bambini Vabbè comunque um, non si può fare niente um, Com'è che si chiamano? Puzzle letterale non me lo ricordo World puzzle Hai uh, visto l'ultima lettera Sans. Sans non ha fatto niente Ops. Mm. Mm. Sapevo che avremmo dovuto usare eh, Le parole crociate di oggi invece Quo Cosa? Parole crociate? Non posso credere che tu l'abbia detto In mia opinione jumble è facilmente più difficile cosa davvero amico è davvero easy peasy scramble World scramble è davvero per ossa neonate incredibile umano risolvi questa questo litigio dai ragione eh, a papyrus e appunto senti... do, do ragione a papyrus perché sansa ha detto che è un po triste ultimamente Ah, ah, si sì. Gli umani devono essere davvero intelligenti. <ride> se anche il Junior, secondo me non lo sa so che cos'è. Se possono trovare. cosa? Che cos'è questo? Junior... So. No, questo? Non lo, so ah, allora, lo so sa. Junior Jungle. Questo, non lo sa che cos'è. Se riescono. Se trovano Junior Jambol così difficile. Uh. <ride> e se no. Non mi interessa. Non tu Uh, qual è l'ultimo? Ah. <ride> <g> <ride> Jasper <just br> È <ride> la prima riga. <ride> Parla con Sans. Che oh, vuoi Sans? Grazie per.. Uh, per uh, dire Junior Jumble, soltanto per.. Uh, Appise. Com'è che si dice appease? So che significa ma non so come dire. rendere felice. Vabbè, diciamo per uh, accontentare mio fratello. Ieri. Grazie. Ieri è stato.. Stamped. Boh, non capito, però sta cercando di risolvere l'oroscopo. E' <ride> una nota da Papyrus. Umano, per piacere. Gustati questi spaghetti. De poco... Cioè, non lo sa però che questi spaghetti sono una trappola. Creata per... Tyson non lo so che cos'è. Sarai così impegnato a mangiarle? Beh, sarà distrarti. Che realizzerai che non stai progredendo uh. Cosa? Tra ah, tra beh, tipo, sei stato fregato dal grande papà e... Non lo so, quale cos'è il Vai, quello è j Vai. Niente. Papyrus. Papa Bene. Salva e mangia gli spaghetti. È un, piatto, è un piatto di spaghetti congelati. È così caldo che... È, è bloccato è blo sul... È congelato tavolo. al tavolo. E lì c'è un microonde. Let's save. Sì, sì, sembra Stavolta invece il formaggio di spaghetti. Eh sì, il topolino vuole mangiarsi gli spaghetti. Ok, andiamo. Vediamo che cos'è lesser dog. Cane minore. Ah, il lesser dog ha una. è molto speciale, un po' perché eh, è un nemico che appare soltanto una volta e un po' perché eh, ecco. sì. <ride> possiamo soltanto accarezzarlo. Hai appena alzato la tua mano e il cane minore si è eccitato. Lesser dog, così. No, il cane minore. <ride> il cane minore sta abbagliando eccitatamente. Ah ok Sì dobbiamo, dobbiamo continuare hai, hai toccato a malapena il, il cane È davvero super emozionato Ah già eh. Alza la sua testa per incontrare la tua mano <ride> Umano. Ok Um, no, devi farlo ancora No, tre volte Ancora. Allora, questo è un meme perché uh, Il Lesser Dog Se va bene lo faccio un'altra volta Perché il Lesser Dog Alza sempre, la, la, alza sempre il collo Sempre di più per cercare di Farsi uh, accarezzare. accarezzare Accarezzi il cane Era Un, un, un buono cane Un buon cane Excite noises <ride> Dovevi farlo ancora uh, Il massimo che può fare è Sopra lo schermo e poi torna giù Devi <ride> farlo fino alla fine Allora uh, questa è la mappa di questa stanza è facile, è facile questo puzzle La chiave per, questi, per questo puzzle Si trova in uh -huh. mezzo ai tre alberi C'è un interruttore nascosto nella neve Click Debbie. <ride> Questo potrei pure scoprirlo del tutto. Però vabbè non mi va. Perché dovresti farlo in comune? Vai avanti. Una volta dove... io ci sono riuscito. Ok, non interessa, non interessa nessuno il no, Me lo voglio portare. <ride> ora rimane lì. Cos'è quell'odore? Dov'è quell'odore? Senti, se sei quell'odore, identificati mm. C'è quello strano odore Mi viene voglia di eliminare Eliminare te Ah no I doji Do Gli amanti doji um, Allora questa è una battaglia un po' complicata Perché dobbiamo fare tre stesse azioni per, per tutti Doveva prima fare roll around Perché uh, nel loro codice il, uh, La neve uh, È un um, È un codice bianco se, se la neve è gialla Poi però eh, diventa un codice Giallo <ride> uh, Pet. Quindi Pet. roll around Ti rotoli nella neve E nella, nella terra Odori come uno strano cuccio Non toccare il mio cane caldo Bene. Ah, ah. è facilissimo e mi fa un cuore così Dogi, Dogi, vogliono i vogliono riaudorare vogliono odorarti va bene allora facciamoglielo fare i cani ti odorano di nuovo odori tutto bene bro cosa? odora com'è? No. Allora sei un, un piccolo no. uh, cucciolo Potzi essere un cucciolo per tutto E ora pet che è l'ultima Io poi Wow oh, sono stato accarezzato da un altro cucciolo Well don't leave me cosa cos'è che diceva? Potevi leggere ah. Dai, queste, queste cose sono facilissime Ora dobbiamo fare la stessa cosa Roll around o oh no insieme questo è impossibile da schivare veramente più facile di quello di prima sniff I, i cani pensano già che, che smelli un po' bene What smells like a Un cane che carezza cani. Fantastico. Bravo. L'unica l'unica l'ultimo attacco proprio. Vabbè. Uh, comunque se vedete, uh, visto che si sovrappongono, ora che sono un po' trasparenti, si vede che nelle ma loro magliette hanno l'altro con, con un cuore sopra. Ok. I cani possono accarezzare altri cani. Un nuovo mondo si è aperto per noi Grazie, stanno cuccio. Vrum, bene, via. <ride> Seguili. Beh, dai, non perdere tempo con questa stupida palla di neve. Un granello di neve. Non mi interessa, stai perdendo tempo Vroom. Tanto neanche mi seguo nella prossima stanza. Meno neve. male. Ok, questi puzzle sono facilissimi per, per alleggiamento. Fai diventare ogni X in uno zero. Poi premi l'interruttore. Veramente sono una croce, un cerchio. Però, ok. Yeah. Buongiorno Cosa? Come hai fatto da a... A schivare la mia trappola? È molto più importante Ce n'è un po' per me Gli mm. spaghetti ovviamente Di che li hai mangiati Di che li hai mangiati Davvero? Wow mm. Nessuno si ha è... mai Come si dice? Ha mai apprezzato La mia cucina prima dove Bene allora Fred. Fred. Fred. not. Non preoccuparti, umano. Io il maestro chef, Papyrus, ti farò tutta la pasta che vorresti mai avere. Eh, eh, eh. Ok. E l'ha fatto al contrario? Sì. Parlaci. No, è facilissimo. Quindi Nye. non lo dice lui. Umano! Ehm... Um, come lo dico? Ci stai mettendo un sacco di tempo per arrivare così... Ho deciso di migliorare questo puzzle Mettendo la neve per, per far diventare come la mia faccia Sfortunatamente la neve si è congelata sul pavimento Ora la soluzione è differente E come al solito Il mio pigro fratello non è da nessuna parte Suppongo che quello che sto dicendo è che Non ti preoccupare umano io, il grande papyrus, risolverò questo. Condrum. So. Poi possiamo procedere entrambi. Nel frattempo. Uh, senti, diciamo. risolvi il puzzle se vuoi. Proverò a non dirti la soluzione. <ride> allora, che... com'è questo? Mi ricordo che era facile. sì. No, si è avvicinato a caso. Non vuole copiarmi la soluzione perché lui non la sai, veramente. Ora devo fare il giro per andare lì Comunque lo sembra assolutamente Papyrus sì. sì che lo sembra Wow, l'hai risolto L'hai fatto senza il mio aiuto Incredibile, sono impressionato Ti dovrebbero piacere ai puzzle come me Beh, sono sicuro che a me il prossimo puzzle allora Potrebbe essere anche troppo facile per te questo dove lo vedi Papyrus? Eh, eh, eh. Sass. Eh. Deve essere davvero bravo e puzzle allora intendo è impossibile per te di non aver. Cioè, è impossibile che non. non l'abbia mai visti Prima allora. Ehi. Hey! Sbagliato! e dot che sei l'altro ok hey, è l'umano amerai questo puzzle è stato fatto dal grande dottor Alphys Vedi queste tiles come queste cose Una volta che metto lo switch inizieranno a cambiare colore Ogni colore ha una funzione differente Bene qua fa il tutorial quelle rosse sono impassabili non puoi camminarci sopra quelle gialle sono elettriche ti, ele ti, ti elettrizzeranno quelle verdi sono allarme se ci sali sopra dovrai combattere un mostro quelle arancioni sono al profumo di arancia faranno odorare di arami. quelle blu sono, sono d'acqua ci potrei notare però se odore come arance i piranga ti morderanno anche inoltre se una, se una cosa blu è vicino a, a una gialla l'acqua ti attrezzerà è lo stesso quelle viola sono scivolose. Quindi eh, scivolerai alla, alla. prossima sta. Comunque. Eh, sapone scivoloso. Odora come limoni. Che i piragna non piacciono. Ah, quei piragna non piacciono. Quindi viola e blu sono a posto. Finalmente quelle rosa non fanno niente. Salici sopra come ti pare capito? perché si non ce lo spiega tutto ottimo c'è un'ultima cosa questo puzzle è totalmente casuale quando tiro questa leva farò un puzzle che non è mai stato visto prima nemmeno io so la soluzione preparati I wonder what's gonna happen Ah i miei occhi Non so se papai Rosora è felice oppure se vuole morire Non <ride> vuole morire tanto oh, Potete fare yes. così perché in quella rosa potete camminarci mentre in quelle rosse si sì, l'ha non... spiegato ma. Lo so um, in realtà con gli spaghetti per... di prima Non era troppo male per il mio fratello ha iniziato. Da quando hai iniziato lezioni di cucina sta davvero migliorando. Scommetto che se continua così, il prossimo anno riuscirà a fare qualcosa di commestibile. <ride> Queste sono tutte. Hai. Sembra la base di un, allora, un, un, un pezzo di cane. Perché devi leggere un po' inutile? Sos. Devi andare qui adesso. Sapendo che il tizio sì, sì, non è. Continuerà a provare a fare cani, ok. Uh, io direi di finire l'episodio ora. Quanto sta? Oh, vai un attimo, 31. parla qua. Va bene. Uh, sul pavimento c'è una scatola con. Ah, uh, con uh, volpini di pomerania. Basta. Sì Bene, nella prossima parte faremo roba. Yay, Ci vediamo, iscrivetevi, bye bye.